Signorina, chi ha la febbre in questa casa? Cos'è successo? Lo raccontiamo ai nostri amici? Pronto? La febbre ti ha tolto la parola? Eh, guarda, hai visto che adesso ti fa cadere l'aerosol? Toglilo da lì e fallo Allora... Stai un po' meglio, amore? Sì, perché? Ma fammi vedere un po' oh. Dai, amore mio, ma sono io? Come sono vestita oggi? Ma sono bellissimo, ma grazie! Quindi stai bene? Mm -hmm. Stai meglio, tesorino? Bravo, amore! Ma, ma, ma cosa stai bevendo? Un caffè! Un caffè! Ma hai solo sei anni! Quasi! A proposito, chi è che compie gli anni tra otto giorni? Tu, amore! E quanti anni? Ma cosa continui a bere? questo allora spieghiamo ai nostri amici che non è un vero e proprio caffè ma è una crema al caffè buonissima che noi compravamo sempre in sardegna e finalmente l'abbiamo trovata anche qui vero Ho basta senti vuoi raccontare ai nostri amici cosa è successo perché sei a casa? Ani Ani non si mangia il bicchiere vetro batta allora ragazzi dovete sapere che in questa famiglia ogni settimana qualcuno sta male vero? chi è che era stato male la settimana scorsa? Checca! Vanessa! E cos'era? Era il primo novembre siamo andati fuori a pranzo quando siamo tornati a casa ha iniziato a vomitare e stare malissimo a mal di stomaco se non lo avete visto potete andare a guardare il video in cui appunto Vanessa è stata male ieri invece Anastasia esce da scuola e come sale in macchina si addormenta, vero? Sì. E si addormenta e a me già era sembrato un po' strano. Quando siamo arrivati sotto casa l'ho presa in braccio per portarla in casa ed era bollente. E lei, poverina, è stata tutto il giorno a scuola con la febbrina. Non ha una febbre molto alta, però... Infatti era seduta. Dove? Sempre seduta in banca. Beh, perché? perché non io ero seduta perché, ero non, perché non stavi bene. e sei stata bravissima perché non mi ha fatto chiamare dalle maestre è stata veramente brava poi stavamo andando a casa allora dai eh vabbè stavamo andando a casa alle 4 e mezza eh ma non ce l'avevo quando siamo arrivati a scuola no infatti ce levo solo quando siamo andando a casa si è arrivato verso la fine mm. mm. Andonia, allora, mamma andiamo a giocare un po' dove? Ma no che con il mio telefono? Mm. Sapete il gioco dell'anno scorso? E' quale quello dell'anno scorso? Quello, quello dell'anno scorso lo dice lei. Le, quello quello del bimbo. Quello del bimbo. Che com'è? Mi sono accorta una botta che io ho oh. adesso pure i nonni, i cani, ho, dei, delle bot, ho delle botte sbloccate. Wow! Vado a prendere. Ok, vai a prenderlo. Noi ti aspettiamo qua. Eccolo, Eccolo lì. Eccolo vai Fallo vedere. Eccolo qui. Aspettate che si apre. E voi ragazzi, giocate videogame? Se sì, scriveteci nei commenti quali sono i vostri videogame preferiti. Allora, vedete qual è il videogame? È questo qua. Allora adesso noi facciamo una super partita E ci vediamo più tardi E vediamo come sta Anastasia ok? Yeah. Later. Vado a prendere Vanessa mm -hmm. Ti senti un pochino meglio? Adesso vado a prendere Vane E poi magari più tardi faccio venire la giadina A giocare con voi Se ti senti meglio, se la sua mamma può Va bene? Però prima mi devo fare una super doccia perché non me la sono ancora fatta stamattina per stare un po' con te e giocare con te non l'ho fatta Sta arrivando papà, un minuto arriva papà e io vado Fai la brava Ciao Anni, come stai? Ciao Vanessa, finalmente sei tornata Mi mancavi tanto Anni allora, adesso faccio merenda e poi giochiamo insieme, ok? Bimbe, vado a farmi la doccia. Eh, Vane, ci pensi tu un attimo a guardare Anastasia? Va bene. Ok, ci vediamo dopo. Ani, ah, mi hai rotto un'idea. E se facciamo uno scherzo da mamma, però non so qua. un po' di pace una giornata intensa oggi a casa da sola con Anastasia una giornata bellissima potevo uscire prendere un po' di sole e invece no adesso mi faccio una doccia super rigenerante guardate che capelli sporchi che ho ragazzi ma ci vediamo tra poco con una mamma romina super pulita Che odore è strano Che odore In ufficio il mio capo mi tratta come se non avessi visto mai prima, che mi chiamo Riccardo ma sono Fabrizio. Allora, allora. Un sacco di sangue, forse sto, forse sto morendo. Mamma no, uno scherzo. Eh? Era il ketchup che eh? ho messo dentro. Poi abbiamo piantato il sapone e ho messo il ketchup. Era uno scherzo! Non ho capito, scusa, che cosa era uno scherzo. Bambine, io ho, stavo facendo la doccia, ho messo lo shampoo e avevo la vasca completamente piena di sangue e mi sono spaventata tantissimo pensavo mi fossi spaccata la testa mi, mi fosse partito un aneurisma qual, qualcosa ed era uno scherzo sono svenuta dallo spavento ma che scherzi fate? Sì, mamma era uno scherzo ma comunque ragazzi il video finisce qua Iscrivetevi al canale Scrivete... no, no no no no un attimo un attimo cosa pensate adesso di cavarvela così con questo scherzo ehm... aspettatevi la mia vendetta Is he blah, blah, blah. Blah, blah, blah.